Quando scelta il tuo in questa perversa dimensione Che ti aspettavi cosa provavi Mentre il chiarore delle stelle ci sta abbandonando Ma non è voglio vado a vedere cosa oh. mi aspetta, nascosto tre giorni.